Melita Tognolo a Partorito, è nato il primo figlio della showgirl. Melita Tognolo a Partorito, il dolce annuncio della showgirl. Melita Tognolo del Grande Fratello 7 è diventata mamma. L'ex beffina, dopo due anni di relazione con il suo compagno, ha messo al mondo il suo primogenito, Daniel. A dare la notizia ci ha pensato la stessa showgirl, attraverso il suo profilo Instagram. Melita ha condiviso un video molto tenero, dove si intravede il pancione, con sopra una casetta e un sole che si alza. È proprio il sole ad aver illuminato la vita della Tognolo, con l'arrivo di Daniel. Melita ha anche condiviso un dedica molto speciale per il suo primogenito, che ha commosso tutti i suoi fan. La Tognolo sta da due anni con Andrea Viganò. Stiamo parlando del comico di Colorado, noto come Pistillo. Finalmente Melita sembra aver trovato la sua serenità a fianco di Andrea, con cui ha costruito una famiglia. La Toniolo è stata una delle concorrenti del noto reality che è riuscita a colpire l'attenzione del pubblico. La sua voglia di apparire e la sua simpatia non sono passati inosservati agli occhi dei telespettatori, che ora le fanno i loro più sentiti complimenti. Melita Tognolo è diventata mamma, lascio girl la dalla notizia su Instagram. È arrivato il sole nella nostra vita, un sole di nome Daniel. L'emozione più grande, più forte e indescrivibile di tutta la mia vita. La cosa più bella del mondo. È così che Melita dà la notizia della nascita di suo figlio. Un bellissimo annuncio per i fan, che sin dalla settima edizione del noto reality seguono con passione tua anghiolo. Infine, Melita ci tiene a dichiarare tutto il bene che prova nei confronti del suo primo genito, facendo notare la grande felicità che prova. Ti amiamo alla follia piccolino. Infinitamente. Lo sfogo di Melita Tognolo prima della nascita di Daniel. Qualche giorno fa, Melita era stata protagonista di uno sfogo su Instagram. L'ex befina si dichiarava stanca di ricevere continue domande da parte dei suoi fan sul suo stato di gravidanza. A disturbarla sarebbero stati dei giudizi buttati a caso. Ora tanti sono i messaggi di augurio che la Tognolo sta ricevendo da parte dei fan sotto il post da lei condiviso. Tantissimi auguri a Melita e Andrea.